Benvenuti a Il Punto, nuovo appuntamento con l'informazione politica, l'approfondimento su temi di politica, attualità e economia dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa. Il format della trasmissione odierna prevede la presenza del Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Marco Squarta. E quando arriva il Presidente in questo studio è nostra consuetudine invitare dei giornalisti ospiti. Oggi sono con noi presenti Patrizia Peppoloni, vice caposervizio del quotidiano La Nazione Umbria e poi Claudio Sebastiani, responsabile sede ANSA dell'Umbria. Eh, caro Presidente, prima di lasciarla alle eh, domande dei colleghi che sono oggi stati invitati, il punto politico in questa prima trasmissione, dove appunto rifacciamo un po' eh, la, il, il punto della situazione, politicamente dopo queste elezioni che hanno modificato lo scenario politico, che cosa... Eh, cambia all'interno dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria eh, nuovi equilibri, c'è da ricercare nuovi punti di contatto o c'è da fare delle cose, so che lei vorrebbe accelerare in alcuni campi in particolare, quindi le chiedo che cosa ci sarà di nuovo? Purtroppo sono state elezioni nazionali sole quindi non cambiano il quadro del, della composizione degli eletti dentro il Consiglio regionale, quindi adesso io parlo da esponente di Fratelli Italia, noi rimaniamo con due consiglieri. È evidente però che questa tornata elettorale abbia sancito un consenso alla formazione politica che ho l'onore di rappresentare Fratelli Italia abbastanza dirompente. E, eh, oltre, credo, il 31% in Umbria, quindi ben sopra la media nazionale del 26%. e Questa è una grande prova di fiducia nei confronti di Giorgia Ambiloni, in primis del partito. È chiaro che, eh, accentuata ancora di più, Uh, questa anomalia a livello regionale, come giunta di centrodestra, di una non eh, diciamo, partecipazione di Fratelli d'Italia nell'esecutivo. Credo un'anomalia ormai evidente, ma non so neanche se ormai sanabile, a due anni dalle elezioni anche per volontà stessa di Fratelli d'Italia, quindi questo lo approfondiremo. Però questa è sicuramente un'anomalia che è ancora, è ancora più evidente, e per il resto... Eh, credo che ormai l'esperienza che mi ha dato, essendo al secondo giro, gli ultimi due anni di legislatura sono anni molto frenetici, frenetici perché devi portare a compimento ciò che l'azione di governo regionale ha iniziato in questo difficile mandato, perché è oggettivo che è un mandato che ha avuto, credo, le più grandi difficoltà della storia, una pandemia per cui per due anni e mezzo si è concentrati solamente su vaccinazioni e cercare posti negli ospedali in terapia intensiva è un caro bollette devastante, quindi è ovvio che è innegabile che il governo di centro-destra regionale abbia dovuto affrontare la peggiore crisi della storia, quindi si arriverà ad un finale di portare a compimento ciò che è stato fatto e poi ci saranno le solite fibrillazioni finali, soprattutto quando c'è la finale di legislatura per capire bene gli equilibri e ciò che accadrà successivamente, per cui nulla mi pare scontato a questo punto. Cari colleghi, comincio da Patrizia Peppoloni, i temi sono tanti, il Presidente ha già dato un po' un quadro di riferimento, svolte ne sono attese e entriamo nel periodo cruciale, quindi c'è un nuovo piano sociale e sanitario, c'è il problema fortissimo del piano dei rifiuti, ecco quindi la tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle persone, delle famiglie, delle economie. Da dove vogliamo partire? La parola prima a Patrizia della Nazione. I temi sono moltissimi. Eh, sul riequilibrio, mi sembra di capire, poi passerei al discorso sanità. Sul riequilibrio, mi sembra di capire che non ce lo dobbiamo attendere per ora. No, no, no, <ride> ho guarda, capito male. Guarda, noi, allora, eh, io, chi mi conosce sa che ho tantissimi difetti, però sono uno che, quando anche mi fanno le interviste, sono molto chiaro e non eludo le domande. Il discorso è molto semplice. Io ritengo che sia tardi oggi chiedere a Fratelli d'Italia di condividere un diciamo una scelta nel governo regionale a due anni dalle elezioni. Ovviamente questo parlo a titolo personale perché questa scelta noi la demanderemo a Roma nel momento in cui Donatella Tesei ci chiederà di entrare in giunta, cosa che a tuttora ad oggi non ha fatto. Se dovesse chiedercelo parlo a titolo personale, ritengo ormai la richiesta tardiva. Ovviamente però sono decisioni che prende il partito a Roma e ci dovrà dire la decisione da prendere. Bene, allora io mi sposterei subito sul discorso sanità, che è un discorso che sta a cuore a tutti, oltre ad essere la prima voce di spesa diciamo, della regione, è un tema di estremo interesse per tutti i cittadini. La, la, la prima cosa che vorrei sottolineare è che ci troviamo di fronte ad una sorta di, alla, di rivoluzione dal punto di vista della riorganizzazione della sanità territoriale. Siamo alla vigilia di una trasformazione che prevederà sul territorio ospedali di comunità, case di comunità, un nuovo assetto mh, che il cui eh, no, compito finale sarà quello di ottimizzare i servizi per i cittadini e soprattutto di colmare quelle lacune, alcune veramente grandi delle autentiche ferite come ad esempio le liste d'attesa per esempio. Ecco io mh, chiedevo innanzitutto una valutazione su questo eh, discorso della riorganizzazione della sanità, eh, c'è già un piano sanitario regionale approvato, eh, ci sono finanziamenti in arrivo, eh, ma ci sono dei grossi vulnus nel, che vengono sov sovente rappresentati anche alle nostre redazioni dai cittadini. Facevo riferimento alle liste di attesa perché sono un problema eh, veramente scottante. Eh, un, un dato concreto, eh, proprio a fine settembre, eh, un... Una disposizione ministeriale prevede mh, 3 milioni e mezzo circa di eh, finanziamenti messi a disposizione della Regione Umbria per l'acquisto di strumentazioni da mettere a disposizione degli, eh, dei medici di base e, del, e dei pediatri di libera scelta eh, che dovrebbero andare a, ehm, a creare le condizioni eh, di ehm, effettuare esami i basilari, diciamo, l'elettrocardiogramma, l'ecografia, anche negli studi dei medici di base, il che implica, dovrebbe, potrebbe eh, implicare un, un aiuto, diciamo così, eh, potrebbe creare un, le condizioni per abbassare anche i tempi delle eh, le, le liste di attesa. Ecco, io le chiedevo su questo, siccome è complessa la partita, cioè apparentemente può sembrare, però poi sappiamo che c'è tutto il problema dei medici di base che non ci sono che sono pochi anche lì andrebbe analizzato come mai c'è questa eh, no questo io vuoto è di medicina generale quindi conosco benissimo ecco, per le telefoniche allora, le, le problematiche che riguardano allora, allora eh, cosa eh, innanzitutto questa finestra adesso per andare sul concreto questa finestra che si apre per esempio e che potrebbe dare un aiuto è praticabile non è praticabile come si affronta il discorso anche in relazione alla carenza dei medici di base allora. È un discorso molto complesso e è necessario capire la partenza quando si gestisce una sanità di 1 miliardo e 800 milioni, che è due terzi del bilancio regionale. La sanità in Umbria ha uno squilibrio strutturale di 50 milioni di euro. Punto. Che veniva coperto dalle vecchie amministrazioni con i fondi di riserva che non ci sono più. Quindi tu prendi una sanità che aveva 50 milioni di euro di disavanzo, io non sono mai stato tenero, guardate se è coletto, mi conoscete, però è oggettivo. C'è stato il Covid che ha determinato, non so quanti, 80, 90, ora non mi ricordo, milioni di spese Covid che il governo tenere in borsa un terzo. Quindi questa è la situazione che ha affrontato la regione. Perché c'è un disavanzo di 50 milioni di euro strutturale? Perché l'Umbria con 800 mila abitanti non si sostengono 19 ospedali perché se voi vedete il decreto Balduzzi vi dice che il criterio in una regione di 800.000 abitanti sono 9-10 ospedali noi abbiamo ospedali Foligno Spoleto che distano 15-20 km Umberti di Città di Castello 15-20 km abbiamo tanti ospedali e questo fa sì che c'è un indebitamento strutturale perché la sanità per reggersi deve avere meno ospedali e quei soldi che tu risparmi li investi sul territorio quindi sulle ASL, sui medici di medicina generale per chi è più in difficoltà, per esempio i disabili il fatto che mancano i medici in Umbria è una castroneria di chi lo studia, perché se uno guarda i dati del Ministero della Sanità, non Schillaci del governo Meloni, ma Speranza del governo di centrodestra, ti dice che l'Umbria è la regione nel rapporto tra cittadini e medici e cittadini-infermieri con il più alto rapporto del centro Italia, cioè noi abbiamo più medici e più infermieri a livello di centro Italia rispetto al Milano Romagna, alla Toscana perché però non li vediamo sul campo? perché sono dislocati in tanti ospedali che purtroppo non fungono da ospedali perché non è possibile perché non c'è il bacino d'utenza l'abbiamo visto quando abbiamo affrontato la pandemia con 19 ospedali quante terapie intensive avresti dovuto avere? Centinaia! Ce ne avevi 68 quindi tu oggi hai una rete che non si tiene perché ci sono troppi ospedali c'è anche una dispersione, è che è normale poi i medici bravi non vanno a lavorare in ospedali che hanno casistiche basse, perché hai appunto una popolazione rapportata agli ospedali alta, quindi è complicato. Quindi tu hai ereditato una sanità dove ci sono troppi ospedali e quindi andarlo a riformare crea anche delle scelte impopolari, aizzate molte volte dai sindaci che vanno con le chiacchiere da bar, asci chiudono l'ospedale, quando in realtà quell'ospedale non ci si vuole andare a curare nessuno, perché se oggi vado su uno di quegli ospedali dice Dio me ne guardi da farmi curare lì e quindi crea l'intasamento sul Silvio Estremi e quindi tu devi riformare la sanità, ospedali devono funzionare Perugia. Eterni, come avviene in tutte le sanità che funzionano, faccio l'esempio di centro-sinistra della Mila Romagna o centro-destra in Veneto. Gli altri hub e spoc, devono essere ospedali che fanno cose, diciamo, più leggere, che non intasano diciamo, in i grandi ospedali e poi investi sul territorio. Il problema dei medici, di medicina generale, è un problema che riguarda tutta Italia, cioè in tutta Italia mancano i medici di base, non è solo in Umbria, in, molte, in altre regioni anche di più. Non vuole più fare nessuno fare il medico di base, perché una volta era un conto fare il medico una volta, adesso è farlo ora, i medici di base non hanno le ferie, non hanno le malattie, eh, non hanno tredicesima, non sono dipendenti, non si trovano i sostituti per le ferie, per le malattie, se lo trovano pagano 100 euro al giorno, sono pieni di burocrazia e quindi oggi il medico di medicina generale non lo vuole fare più nessuno. E quel, quella strumentazione, attenzione, io sento parlare anche qui di ecografia, di esami, ma fare un'ecografia non è che tutti possono fare l'ecografia. Il medico di medicina generale può fare l'ecografia? Non lo so, eh, mh, ci vogliono delle abilitazioni, ci vogliono delle competenze. Una formazione. Una formazione. E dovrebbe, in nessuna parte d'Italia i medici di medicina fanno le ecografie integrata forse con la telemedicina che è un altro dei prossimi traguardi, perché ovviamente un medico di base può non avere la formazione adeguata per fare magari un elettrocardiogramma piuttosto che un'ecografia eh, un dovrebbe proprio. essere adeguatamente formato e magari rapportarsi con un'equip, con la telemedicina, cioè è un orizzonte nuovo, sicuramente è un orizzonte nuovo. Sì, ma un orizzonte Però, che in altre regioni, proprio quello che dice lei, neanche c'è lontanamente cioè, questa situazione riguarda proprio il sistema italiano. Cioè, se lei va in Lombardia, non è che un medico di base fa leografie, anzi, io ho parenti in Lombardia e mi dicono: il mio medico di base, ma mi come risponde? O mi fa fare le ricette tramite la segreteria. Quindi è un problema di riforma che va, in, va inserita in un contesto nazionale. Ecco perché Speranza diceva: facciamoli diventare dipendenti, entrano le case di comunità. C'è un sistema molto complesso. Se lei pensa di risolverlo in Umbria con quella strumentazione, è una situazione che è fuori dalla realtà. E che riguarda tutte le regioni d'Italia, non riguarda solo l'Umbria, basta che lei domani chiama le Marche, chiama la Toscana, centrosidistra e si faccia spiegare com'è la, la situazione dei medici in, in generale, è un problema nazionale, non lo vuole fare più nessuno questo lavoro. Un altro anno, anche per le borse di studio, per, la per il periodo della formazione, credo una, a disposizione una cifra che è più o meno la metà di quella degli specializzanti, quindi sono anche disincentivati nella fase iniziale. Vabbè, è un periodo circoscritto, però eh, per dire che le problematiche sono molte. Però ecco la domanda: po io po poi chiudo questa parentesi, eh, no, già la metà tempo è andato via, la, la, chi chiudo rapidamente. La domanda era, era questa, quindi ci sono da un lato dei soldi a disposizione che lo Stato ha destinato all'Umbria. Eh, stiamo già capendo che eh, non verranno utilizzati e magari non ci si proverà nemmeno perché comunque va a cozzare questa prospettiva con la, eh, il problema dei medici di base. Io ho detto che verranno utilizzati, dico però che spesse volte poi bisogna capire le difficoltà oggettive che ci sono nella sanità, che non, può, non si risolvono dall'oggi all'indomani, perché è un conto sì. se tu alleni il Milan... Un conto, se tu alleni, faccio l'esempio del Perugia, il Perugia, per cui tu parti con, che sei ultimo in classifica, disavanzo strutturale di 50 milioni, troppi ospedali, il governo Speranza che ti ha rimborsato un terzo delle spese Covid di 100 milioni, è molto complicato, è molto complicato, è molto complicato. Per cui sicuramente eh, vanno fatte delle scelte. Anche impopolari. Sì, chiudo solamente dicendo che il, il Ministero mette a disposizione della eh, Regione, credo, una novantina di giorni per fare al riguardo delle proposte e eh, eventualmente Non lo so, in, non, non in conosco iniziare. la questione. Ah, ecco. Claudio Sebastiani, eh, molti già i temi che abbiamo messo su questo tavolo. Eh, la sanità purtroppo è preponderante anche prima, da prima della pandemia e adesso di, diventa decisiva e risolutiva anche con questo nuovo testo che è arrivato, il nuovo piano sociale sanitario. Ecco. Sì esatto, io vorrei porre due questioni al Presidente, una sulla sanità, lei è stato promotore di diverse iniziative nell'ambito della disabilità, l'ultimo testo sul, sull'autismo perché anche questo, tante volte si dimentica però, è un altro aspetto della politica sanitaria preponderante. L'altro, così mi risponde insieme, è il tema energia la Giunta sta puntando molto sul rinnovabile, sul fotovoltaico e questo sta creando in assemblea legislativa un forte dibattito con l'opposizione ma anche talvolta all'interno della stessa maggioranza Sì, lì ci sarà una mozione che sarà rivotata la settimana prossima, l'altra volta non fu votata perché mancanza del numero legale, credo che ci siano buone possibilità che sia approvata proprio per garantire anche una maggiore liberalizzazione del fotovoltaico ovviamente non, anche lì quando uno parla è normale, i politici devono stare attenzione quando parlano cioè non pensare che regione, la regione può incentivare il fotovoltaico si può fare manovre di questo tipo ma oggi come diciamo prima il problema dell'energia è un problema molto complesso che deriva dall'Unione Europea per cui a causa di speculazioni che fanno alcuni Stati appartenenti all'Unione Europea non si arriva a fissare il tetto al prezzo del gas, è una cosa vergognosa, quindi ci sono Stati che non lo vogliono per motivi speculativi, altri Stati che agiscono per conto loro e impiegano risorse per poterlo abbassare, quindi ognuno va dove vuole. Quindi Credo che Giorgia Meloni questo ce l'abbia ben in testa, oggi a Bruxelles, credo da quello che ho capito nella finanziaria, metterà circa 10 miliardi solo per l'energia, per poter aiutare le persone che sono più in difficoltà e credo che agirà autonomamente nel diselenamento del prezzo tra gas e energia. Cioè noi oggi scontiamo il fatto che c'è un unico prezzo che riguarda l'energia e il gas, che già scorporandolo, almeno per quanto riguarda l'elettricità, si arriva a un, un importante abbattimento e credo che lei agirà. Comunque da sola a livello nazionale. Per quanto riguarda la sanità, eh, la disabilità è un tema che io seguo molto, è stata anche importante la vittoria che abbiamo ottenuto qualche giorno fa. Mm, tu, con grande gentilezza, hai riportato la notizia anche a livello ANSA nazionale: per cui l'Umbria ha sbloccato più di 1 milione, 200, credo un milione e milione, duecentomila euro per l'autismo, per cui in Umbria, che era in forte ritardo a causa dei governi precedenti, si arriverà a riconoscere anche il metodo ABBA come rimborso alle famiglie che ormai è il metodo preponderante. Cambiando argomento vorrei introdurlo ma lascio sempre che i colleghi possano su questo togliersi le loro legittime curiosità giornalistiche e quindi di informazione per il pubblico. Eh, della sanità abbiamo parlato parliamo un po' anche delle persone di questa nostra regione che è afflitta da tanti problemi che non sono soltanto sanitari ma sono anche di lavoro sono legati all'economia sono legati a una fase così un po' di eh, stagnazione e allora il mio suggerimento è questo quale mh, futuro per le famiglie soprattutto per i giovani perché mi pare che sia un po', Presidente, la componente in questo momento più danneggiata della nostra società, c'è chi ha perso il lavoro ma c'è anche chi non ha ancora la speranza o la voglia di cercarlo e i numeri sono abbastanza impressionanti, poi lascio che i colleghi approfondiscano questo tema Aspetto loro. O... E, se avete già domande vorrei no, certo. stimolarvi su questo, ecco, del problema del lavoro è problema dei giovani quindi non, non del lavoro ma anche dell'avviamento del futuro per loro magari pensando anche allo spopolamento delle aree colpite dal terremoto sì questo infatti è un grosso tema è un tema enorme per cui anche lì si pagano ritardi strutturali che vengono da lontano e il problema dei giovani è un problema sentito spesse volte però diciamo sempre le stesse parole giovani, lavoro, la politica deve pensarci credo che Due questioni, il primo è la questione del reddito di cittadinanza, secondo me è stato un errore nel momento in cui tu reddito di cittadinanza devi dare a chi è effettivamente in difficoltà e una possibilità di essere ricollocato, penso agli ultracessantenni, ultra, alcuni ultracinquantenni, chi ha disabili in casa, sono mancate anche molto politiche di incentivo al, al lavoro. Eh, perché ovviamente ragazzi anche un'azienda se c'è un carico fiscale così elevato un dipendente che gli dai 1200 euro al mese eh, gli costa 2500 quindi è un problema anche di tassazione quindi è un problema molto complesso e poi credo anche un pochino i giovani devono un pochino secondo me in alcune circostanze velocizzare il percorso di studio, capire che bisogna laurearsi presto che bisogna fare anche esperienze sul campo quindi da una parte lo Stato ma anche da una parte i giovani Credo che in alcune circostanze devono capire che ormai il mondo è cambiato e quindi si va molto più veloce. Ieri c'è stata una riunione del comitato di monitoraggio dove mh, si parlava proprio di politiche giovanili e del fatto che la consulta non si è mai riunita, che i risultati mancano, che non si sa se i giovani abbiano partecipato, come, in che maniera, quali sono i risultati. Non lo so, io l'accendavo no, Presidente solo perché è uno degli aspetti che a volte eh, la politica se ne occupa, ma con i tempi e con i modi lunghi, che purtroppo la burocrazia a volte eh, costringe ad usare tempistiche più lunghe, magari ecco, i problemi continuano a scivolare sempre in avanti, cioè, questo crea un po' anche un distacco da parte della società, da parte di chi si aspetta una risposta e, e forse in questo l'assemblea legislativa può, può migliorare, può velocizzare le operazioni di... Ecco, forse servirebbe più concretezza da parte della politica e fare in modo che sia percepita. Sì, poi la fuori. regione ambito di lavoro. Sì, non è che certo. ha tutte queste competenze. Sì, ce l'ha, ma c'ha l'ARPAL, sì, ovviamente al lavoro, le sue competenze ce l'ha, però sono problemi purtroppo molto strutturali e per cui servono più fatti che parole, perché si parla tanto di lavoro, lavoro però anche lì non invidio Giorgia Meloni, perché è un settore dove andrà riformato pesantemente no, mh, sui tempi della politica qui accennavi tu, ultimamente Presidente si vedono molte sedute se non la maggior parte del, dell'assemblea legislativa che si chiudono per mancanza del numero legale, con il rinvio certo, degli atti sì. non è un segnale magari non completamente positivo che esce all'esterno? ma guardi, io sono ormai 7-8 anni che so qui allora, la scelta della mancanza del numero legale è anche una scelta politica? Cioè, nel momento in cui uno dice: Io non sono d'accordo con quell'atto, o voto contro o usciamo e facciamo mancare il numero legale. Diverso è se la seduta è fuori e eh, manca la gente perché uno va per Corso Vannucci o fa i fatti suoi. Quindi lì rientra anche nell'ambito della scelta politica. La, quella mozione sul fotovoltaico si poteva votare, la maggioranza aveva delle assenze giustificate perché la presidente e credo un altro eh, assessore erano impegnati a Bruxelles, ora non ricordo. Quindi c'erano delle assenze giustificate, la maggioranza va a 10 voti invece che 11, la minoranza ha legittimamente scelto di abbandonare la. Quindi sono scelte politiche che poi alla fine ognuno se ne assume la responsabilità. Vedo che mancano 5 minuti, allora io mi taccio, una domanda a ciascuno per i colleghi che sono nostri ospiti, a cominciare da Claudio Sebastiani. Sì, io vorrei inserirmi, tornare sul quadro nazionale, adesso il centrodestra è al governo. Eh, che cosa vi aspettate di diverso come assemblea legislativa di rapporto con il governo e che cosa potete chiedere il al, con il governo nazionale e che cosa pensate di dare al governo nazionale come valore aggiunto dell'Umbria quello che uno può fare nell'ambito delle competenze regionali sicuramente il caro Bollette è un tema molto sentito, la regione quella riforma che c'è stata, delle competenze specifiche no, rispetto al governo, che è la sanità, che è l'agricoltura, anche lì vincolata con l'aspetto comunitario, e i trasporti. E Da quel punto di vista ci sono delle partite importanti, a partire dal PNRR e altro, che vanno condivise assolutamente con, la, con il governo per avere anche degli aiuti necessari. Patrizia. Io Sposterei il discorso sul post-sisma in Valnerina. Con il commissario Lignini si è avuta un'accelerazione dal punto di vista della ricostruzione privata, degli edifici privati. C'è ancora un fortissimo ritardo per quello che riguarda la ricostruzione pubblica. Cosa può fare la regione? al riguardo per accelerare, anche perché si parlava prima di spopolamento il riferimento sempre ai giovani cioè sono già passati sei anni probabilmente per completare la ricostruzione ce ne vorranno almeno altrettanti quindi siamo già oltre dieci anni nel frattempo si modifica radicalmente il tessuto sociale, ci sono delle trasformazioni che sono macerie vere anche dal punto di vista umano oltre che dal, da quello questo è un è problema è che riguarda anche le altre regioni che sono colpite dal terremoto la regione è quello che ha potuto fare anche con normative fatte dalla precedente giunta che se un erro io la mi astegno votare a favore, la regione nell'ambito delle sue competenze fa quello che può fare e snellisce ma anche qui abbiamo dei vincoli burocratici veramente assurdi, cioè noi viviamo in un paese in cui la sovrintendenza con tutto il rispetto che ha e che ha nei suoi confronti spesse volte arriva a bloccare delle opere necessarie, cioè abbiamo dei vincoli burocratici che giustamente io capisco anche i funzionari oggi che se metto una firma, un dirigente mette una firma rischia di trovarsi in avviso di garanzia o la corte dei conti dietro, Cioè queste sono delle riforme così pesanti da fare, che solo chi vive nel capo, cioè, non è possibile che le regioni governate dal centro-destra, quelle governate dal centro-sinistra, hanno gli stessi problemi, no? In, quando c'è un terremoto, quando c'è un'alluvione. quindi vuol dire che c'è un sistema Italia che va riformato, non è possibile che un sindaco, un dirigente, ogni atto che fa avere la paura che arrivi la Corte dei Conti, arrivi la Procura, perché magari deve fare un atto, che in un certo qual senso eh, la legge non è chiara, eh, c'è mille burocrazie. Quindi, se tu non ti prendi la responsabilità, ti trovi impantanato anche su una ricostruzione, cioè, è veramente molto complesso. Basti notare che queste situazioni sono difficoltà che trovano e hanno trovato amministrazioni di centrosinistra e amministrazioni di centrodestra, quindi vuol dire che il problema sta a monte, a livello nazionale. Sicuramente. Basta, basti vedere l'altro giorno quando c'è stata la commemorazione della scossa del, del 30 ottobre del 2016 per cui la gente comincia a dire basta le passerelle anche dei governi nazionali è importante dire una preghiera è importante commemorare è importante però agire presidente siamo all'ultimo minuto messaggio per i telespettatori lei è il primo presidente della più importante assise istituzionale dell'umbria di centrodestra e eh, lo possiamo speriamo non l'ultimo è <ride> ben dire in apertura di questo punto lei ha già toccato vari argomenti che riguardano l'impostazione della, della Regione. Ecco, che cosa può fare la Regione per i cittadini? Qual è il manifesto programmatico da, fi, da qui alla fine di questa legislatura? Qual è il messaggio che sinteticamente, perché abbiamo gli ultimi secondi, si sente di dare a chi ci ha ascoltato fino adesso e a chi aspetta risposte dalla politica? Io credo che la Regione in questi due anni di mandato debba agire concretamente su questi fattori che adesso sto per dire. Allora, Bilancio ha lavorato bene, ha risanato le partecipate, anche qui mi sono scordato di dirle, quasi tutte le partecipate erano in situazione finanziaria drammatica e si va verso una procedura di risanamento. Deve andare dritta, spedita sulla sanità attraverso una riforma che se anche dovesse prevedere delle scelte impopolari bisogna avere il coraggio di farle dando la prospettiva del cittadino del bene pubblico perché finora le scelte fatte negli anni passati soprattutto nella costituzione di ospedali era stata fatta per avere il consenso personale di quel territorio e non il bene pubblico. Bisogna fare delle scelte che se anche nell'immediato possono sembrare impopolari, danno però la prospettiva di avere nell'immediato una sanità migliore, soprattutto per chi? Per chi non ha i soldi per permettersi le cure, perché chi ha i soldi si cura lo stesso. Quindi la prospettiva è questa, andare avanti col piano sanitario, migliorarlo dove è migliorabile e va migliorato, e subito approvarlo danno una prospettiva di risanamento dei conti, ma anche di investimenti nella sanità bisogna andare nella direzione dei trasporti arrivando quanto prima ad una gara del trasporto pubblico locale che dimentico non veniva fatta da decenni, da più di dieci anni e quindi anche questa è una giunta che ho dovuto ereditare oltre debiti folli nel servizio dei trasporti anche una situazione per cui non è stata fatta nessuna gara gara nel trasporto locale per permettere di risanare anche i debiti del, del trasporto pubblico e purtroppo io credo che gli effetti si vedranno con la nuova legislatura Dato importante e incoraggiante, perché ci sono anche dati positivi, l'economia in Umbria sta ripartendo molto meglio che in altre regioni. Oggi sentiremo anche l'Assemblea di Confindustria, l'aeroporto sta andando molto bene e quindi ottima la direzione a livello economico data fino ad oggi, ottima la direzione in tema di trasporti, l'assessore Melasecchi ha affrontato con le terminazioni dei nodi atavici, bisogna assolutamente migliorare sul tema della sanità, ma abbiamo due anni per poterlo fare. Chiarissimo, con queste parole chiudo la trasmissione di oggi che ha avuto il Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, ringrazio naturalmente i nostri ospiti oggi con noi, Patrizia Pepporoni, Vice caposervizio Nazione Umbria, Claudio Sebastiani, grazie, responsabile grazie. sede ANSA, grazie a tutti voi per grazie. averci seguito. Grazie mille.